nuovo video, uh, sono nell'altra parte della stanza perché ci che c'è tanta tanta tanta, tanta, tanta, tanta tanta tanta luce, questo sole ti acceca anche la vita uh, quindi oggi siamo qua per fare un altro video riguardo i canadesi oh, allora io a San Valentino, almeno il giorno prima di San Valentino, ho pubblicato un video uh, che riguardava l'amore, come, come sono le relazioni amorose in Canada oggi invece voglio parlarvi di come sono i canadesi come sono veramente i canadesi e come sono i rapporti di amicizia? Ehm, siccome, cioè, non voglio dire tipo come sono veramente i canadesi, non voglio subito partire un meteo, questi canadesi saranno degli stronzi pazzeschi, eh, perché siccome c'è sempre lo stereotipo che i canadesi sono tipo eh, le persone più gentili del mondo, beh, è vero, cioè i canadesi sono delle persone deliziose, sono molto gentili, il primo impatto quando incontri qualcuno che non conosci eh, è molto facile pensare, oh questa persona non conosce neanche ed è super gentile eh, mi ricordo quando ero arrivata addirittura all'università, il primo periodo i primi giorni addirittura all'università, tipo, l'università era così grande, io avevo tipo questa mappa per le lezioni, non capivo niente, mi ricordo che tanta gente si è fermata perché le cari bisogna di aiuto, stai cercando qualcosa, cioè, vi giuro, io ero tipo, così. Uh, quindi diciamo che a primo impatto i canadesi sono persone gentilissime, uh, e non solo a primo impatto, loro sono gentili in generale, diciamo che a differenza degli italiani però, Uh, i canadesi sono, um, come, di, come si dice qua, uh, in, in Quebec, um, Ava Rumbul questa cosa è tipo Dammabul, cioè Dammabul significa appunto nella mia uh, sfera di vetro praticamente i canadesi si considerano, cioè ne ah, ho parlato anche con lui, gli ho detto sta roba di come la penso io, lui è d'accordissimo perché comunque lui è stato in Italia e ha visto com'è come sono gli italiani, cioè ha, ha visto com'è diversa la cosa, come le persone sono molto più solari, molto più alla mano, uh, cioè ha trovato che gli italiani fossero molto calorosi ed è verissimo, uh, mentre qua in, in Canada le persone sono gentili però allo stesso tempo vogliono stare nella loro bolla, come, come dice lui, uh, perché non perché siano stronzi o altro, semplicemente fa parte della loro cultura essere più riservati, più nel loro mondo loro sono gentilissimi però quando si arrivi quando devi arrivare a fare amicizia con i canadesi e non è facile perché in italia comunque quando conosci qualcuno anche all'università mi ricordo i primi giorni di università che sono arrivata ho fatto amicizia quasi con tutti cioè nel senso no, ok sicuramente dopo uh, questi rapporti si evolvono meglio si evolvono meglio con, altro, con, perso con poche persone però comunque uh, i primi giorni erano ciao come stai dove vieni cosa fai insomma cioè, è stato molto più uh, facile uh, e comunque fare un po' di legami all'università. Eh, mentre qua eh, sono arrivata, tipo ok, già eh, all'università con la magistrale eravamo pochissimi e quei pochi che eravamo ehm, erano più vecchi di me, quindi diciamo che vabbè, punto, da quel punto di vista non è facile fare amicizie con qualcuno che è più vecchio di te e che non hai tanti, tante cose in comune. Eh, però allo stesso tempo, quando ho iniziato a lavorare, quindi lavoravo con quasi tutta gente più piccola di me, eh, amici per sempre, eccetera, ci troviamo bene, cioè, ci sono persone che comunque frequento anche adesso che mi trovo bene ma sento che non è amicizia quella, che non c'è un rapporto del tipo che uh, se mi succede qualcosa o se ho bisogno di parlare con, con qualcuno sicuramente andrei a parlare con il mio ragazzo oppure scriverei ai miei amici in Italia per dirvi. Uh, ovviamente penso anche che quando arrivi a un'età, cioè, come me, che a una certa età, quando... Esci un po' dalla ventina, che arrivi ai 21-22 anni. Secondo me, non sei più interessato a fare amicizia, nel senso non perché non sei interessato a fare amicizia, ma nel senso che eh, gli amici che hai eh, ti bastano, cioè nel senso che sei contento con gli amici che hai. Ovviamente io ho tutti i miei amici in Italia, quindi non è facile, nel senso se dici quando ero in Italia, quando torno in Italia ogni volta, tipo, vedo i miei amici, usciamo insieme, quindi mi trovo benissimo, ma quando sono in Canada, cioè, non, è, ho, non ho queste amicizie da dire, oh mio Dio, ci troviamo sempre, bla bla bla. Uh, quindi diciamo che i rapporti sono di amicizia ma allo stesso tempo non trovo che sia amicizia vera, poi, poi forse magari tra loro se si conoscono da 50 anni magari c'è della vera amicizia, uh, però allo stesso tempo comunque trovo che comunque in generale i loro rapporti sono abbastanza freddi uh, e non dico che sono freddi del tipo, uh, sono freddi del tipo che uh, non c'è questa grande connessione del dirsi tutto, del raccontarsi ogni minima cosa. Uh, non so se mi spiego bene diciamo eh, ovviamente c'è cioè, con lui per fortuna cioè, ho trovato una persona che comunque è molto più calorosa e ok, è diverso magari dall'avere il ragazzo però allo stesso tempo comunque all'inizio eh, quando uscivamo i primi tempi non c'era questo distacco eh, che ho avuto con persone con cui volevo avere solo un'amicizia diciamo eh, quindi per fortuna almeno ho trovato una persona che è solare perché comunque c'è. Cioè, sono uscita con altri canadesi e quindi so che non, eh, non erano così uh, però l'ho capito pian piano all'inizio diciamo che l'avevo presa molto male soprattutto il primo ragazzo canadese che ho avuto l'avevo presa molto male eh, per certi comportamenti però vivendo in canada dopo ho capito certi comportamenti non è detto che io li abbia perdonati però comunque li ho capiti li ho capiti meglio li ho capito che fa un po parte della loro cultura e fa parte un po della loro persona uh, quindi diciamo che non, non dico che, che mi trovo male a livello persone qua perché come ho detto ogni volta che voglio parlare di qualcosa ho bisogno di qualcosa, preferisco parlare con i miei amici in Italia e qua in Canada non posso dire di avere qualcuno di così vicino, a parte lui non credo di avere qualcuno di così vicino da poter chiamare miglior amico o amico di cuore roba del genere, perché comunque cioè, i miei migliori amici sono comunque in Italia e sicuramente eh, non potrò sostituirli, perché sono, comunque sono amicizie di tanti tanti anni e um, nonostante io non ci sia più là, so che il mio legame con loro resta comunque, nonostante non ci parliamo ogni giorno adesso parte le fontane di lacrime, eh, no vabbè a partire, cioè Comunque è vero, cioè i miei amici in Italia mi mancano, mi mancano tantissimo le persone comunque in Italia eh, sono un po' più solari, poi quando dobbiamo uscire, cioè è molto più facile uscire però volevo parlare anche di questa cosa del, dell'uscire insieme, di, della facilità con la quale tu puoi uscire con le persone che conosci con i tuoi amici eh, diciamo che qua le persone sono molto più indipendenti e vanno a vivere, vanno a vivere da sole molto prima rispetto all'Italia Uh, quindi, quasi tutti gli studenti, studenti e non studenti, persone giovani hanno un lavoro. Uh, quindi, diciamo che se sei amico di uno studente che lavora, eccetera, eccetera, ovviamente, quel caso è molto, molto più difficile uh, riuscire a trovarvi sempre. Uh, mentre in Italia, nonostante l'università, il lavoro, eccetera, uh, magari se avevo degli amici che non lavoravano, non studiavano, riuscivamo a combinare in ogni caso, uh, mentre qua uh, la vita è molto più. È abbastanza più frenetica, eh, non più frenetica nel senso che tipo sono tutti agitati, nel senso che eh, quasi tutti gli studenti hanno un lavoro, quindi come anch'io ho studiato universitario con lavoro ed era difficile trovare del tempo libero, così anche per loro. Quindi solitamente quando ti devi mettere d'accordo con le persone, si oh, sei libero, cioè no, non posso, ma io lavoro. Ma... Quindi diciamo che queste cose, spesso certe persone che mi piacerebbe vedere... Ci mettiamo d'accordo e dobbiamo pianificarlo tipo tre settimane prima perché spesso non, non, gli orari non combaciano e questo è perché eh, tanti studenti appunto lavorano anche, quindi la maggior parte di loro lavorano anche eh, molte persone hanno un ragazzo hanno un ragazzo che magari ci convivono anche, quindi è già più eh, non dico se è difficile uscire con le persone che hanno un ragazzo perché dipende un po' dalla persona e come prende la sua relazione eh, però magari se loro convivono spesso può esserci un po' un conflitto del tipo, stasera sai stare con il mio ragazzo oppure stessero piani con il mio ragazzo, robe del genere e um, quindi dipende un po' dalle persone, mi chiedono stop c'è cioè un tutto in ergo fascio, perché anche io tipo se devo uscire con le mie amiche o lui deve uscire con i suoi amici, non, non abbiamo mai avuto problemi del tipo fai quello che vuoi cioè lui mi chiede sempre prima abbiamo per caso piani oppure vuoi fare qualcosa posso succedere cioè, uh, Stasera decido di uscire come amici oppure invito qualcuno a casa, bla bla, bla quindi non è, non è un problema questa, questa cosa, ma per molti può essere un problema. Insomma, tutta questa bla bla bla bla di, di cose che ho detto è per dire che uh, se venite in Canada, uh, se venite a vivere qua, se venite a studiare, se venite a fare uno scambio, eccetera, eccetera, vorrei solo dirvi di Um, non prenderla male uh, cioè non prendere male un po' il comportamento delle persone perché uh, non sono cattivi cioè è semplicemente un loro modo di essere uh, loro sono fatti così cioè, mentre per noi è importante uh, dire tanti auguri agli amici o andare a offrirgli un caffè o uscire insieme andare a cenare o farsi addirittura i regali da loro non è così, cioè loro non offrono niente, cioè ve lo dico subito, non aspettatevi che qualcuno vi offra qualcosa, uh, già un rapporto col fidanzato è difficile che il fidanzato ti offra qualcosa addirittura, ma questo dipende dai rapporti, anche lì dipende tanto dai rapporti, dipende un po' da com'è la vostra relazione, come vi abituate fin dai primi tempi e bla bla bla, bla. Però gli amici, cioè, mentre in Italia dice, vabbè, andiamo a, fare, no, a bere uno spritz, ti offro uno spritz roba del genere, qua non troverai mai una cosa del genere. Addirittura i regali, che è una cosa che ho dimenticato ma mi sono ricordata adesso, i regali, cioè, la gente non si fa i regali tra amici, e magari, magari per molti pot potrà essere tipo normale, perché magari anche voi non fate i regali ai vostri amici, ma... Per me non è normale questa cosa, nel senso che io sono abituata comunque a fare regali, ma dico, non dico magari a tutti i miei amici, quante mille amici, perché comunque ho tanti amici, ma agli amici più vicini mi piace tanto fare i regali, cioè mi piace anche riceverli, però mi piace tanto fare i regali, comunque per il loro compleanno, per occasioni Natale, robe così, uh, mi piace fare regali perché comunque è un segno d'amicizia, è un segno che è una cosa che tu vuoi fare perché ci tiene quella persona, vuoi dimostrarlo, mentre qua proprio no, cioè. Si, ok tra fidanzati si fa regali ok forse uh, anche in famiglia per dirvi mh, magari della famiglia infatti una mia amica mi ha chiesto di fare un video sulla famiglia, sul loro rapporto in famiglia uh, e ne parlerò meglio però anche riparlando dei regali anche in famiglia cioè si fanno i regali ma nel senso non si uccidono nel te tentare di trovare il regalo perfetto roba del genere cioè io non mi immaginerei mai di non poter fare un regalo a mia madre o mio padre nonostante mi dicano sempre sei in Canada se sparmi i soldi non inviarci regali io non ce la faccio ad arrivare al loro compleanno non inviare qualcosa, proprio vabbè, non ce la faccio uh, quindi diciamo che questa cosa di regali mi è sconvolta perché mi ha fatto il loro super l'anno scorso, uh, a mie spese diciamo, che sono andata al compleanno di una mia amica, di una mia ex collega di lavoro e io ho portato un regalo perché comunque una, una ragazza che, cioè, ci va d'accordo ci vediamo comunque anche adesso e io ho portato un regalo, non dico di aver fatto il regalo più grande del mondo, ma comunque gli ho fatto un regalino cioè gli ho comprato un libro o un'altra cosa uh, e sono arrivata lì che ero l'unica che aveva portato un regalo, io ci sono rimasta un po' male. Infatti dopo ne ho parlato con un'altra ragazza e ho detto ma scusa ma qua è normale che la gente non porti regali? E ho detto, beh, dipende un po' dalle persone, ci sono persone che magari fanno regali, ma è molto raro che la gente faccia regali agli amici, dico vabbè ma no. non dico che devi farlo per ogni occasione possibile, ma dico almeno per i compleanni cioè magari ok Natale non vuoi fare i regali ma almeno per i compleanni, dai. Quindi sì, è una cosa un po', una cosa un po così, uh, quindi l'ho trovata una cosa molto strana, perché comunque c'è i regali, sono comunque un segno, cioè un segno, oltre ad essere un segno d'amicissimo, è comunque un segno d'affetto e non so come la pensate voi, fatemi sapere come la pensate voi che magari c'è gente che non fa regali ai propri amici, però in Italia mi sa che comunque la maggior parte della gente, almeno il miglior amico migliore miglior amica, fanno il regalo. Magari tra maschio e maschio, non lo so, magari se lo fanno, non lo so però so che i compleanni se tu inviti delle persone, sicuramente quelle persone ti porteranno un regalo uh, quindi sì, questa è una cosa, una cosa un po' strana che ho scoperto ma nel senso mi sono adattata, nel senso che al mio compleanno quando ho fatto il compleanno non mi aspettavo niente però alla fine comunque ho avuto delle ragazze che mi hanno portato dei regali uh, però non me l'aspettavo cioè, infatti perché dovevo, cioè, siccome loro non, non fanno regali, però apparentemente dipende tanto dalle persone uh, quindi sì però, come già detto, se venite qua per favore, cioè non, non, non state male per, per la loro un po' freddezza, per modo di dire, perché comunque sono veramente persone fantastiche, sono veramente uh, persone gentili, sono sicura che in un momento di, di bisogno aiutano le persone, su questo sono 100% sicura. Uh, però è vero che ci vuole tempo, non dico che sia impossibile avere delle amicizie vere qua in Canada, però molto probabilmente ci vuole tempo, uh, devi comunque diciamo devi un po' prendertene cura delle amicizie qua che sono un po' più difficili da fare all'inizio poi magari col tempo riesci, riesci un po' a svilupparla meglio però spesso sai hai questa impressione all'inizio che quando scrive la persona cioè sai quasi le persone di disturbarlo o robe del genere questo è normalissimo, cioè se avete un po' questa sensazione questa cosa è normalissima però sì, volevo dire che appunto cioè a me mancano tantissime le amicizie in Italia perché era molto facile, però allo stesso tempo so che tutte le mie amicizie che ho fatto, le amicizie che ho tuttora sono amicizie che comunque ho fatto tanti anni fa e che lo, cioè, sono, sono durate nel tempo nonostante io sia partita. Eh, nonostante tutto sicuramente si possono creare legami, nonostante tutto perché comunque non tutte le persone sono uguali, quindi molto probabilmente dipende tanto dalle persone, magari dipende anche tanto dalle città, eh, dipende anche... Da tante cose, però in generale all'inizio può essere dura, ma sicuramente dopo si possono creare delle, delle amicizie fantastiche. Ovviamente eh, voglio dire a tutti i miei amici in Italia che mi mancate un sacco e <ride> vi voglio un botto da bene. <ride> uh, grazie per tutti i prosetti che mi avete offerto. <ride> no, vabbè, non te scherzi. Uh, spero che questo video vi sia piaciuto. Uh, fatemi sapere se siete tipo anche voi in altri paesi dove sia così difficile fare amicizia, nel senso più difficile rispetto all'Italia ovviamente perché sicuramente se siete andate in Spagna molto probabilmente avete trovato l'Italia 2, 2.0 uh, mentre se magari siete andati in altri paesi tipo Norvegia, Svizzera, Svezia questo è un paese un po' freddo dove la gente dice che tipo hanno il cuore di ghiaccio uh, fatemi sapere se anche voi avete avuto questa difficoltà nel creare legami o se invece, uh, se invece, se invece se siete riusciti magari sono io il problema, forse è la gente che mi odia noi ci vediamo la prossima volta, ciao!